Benditalia 2018 è il momento di NIAX e siamo in compagnia di Giuseppe Canonaco, il responsabile operativo Italia. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti e bentornato dinanzi agli schermi di vendintv.it. Alle mie spalle qui su c'è un vostro sistema e questo naturalmente preannuncia quello che sarà la presentazione dei prodotti che state effettuando qui a Venditalia in questa biennale Riepilogaci qual è la vostra offerta? Eh, chiaramente NIAX è conosciuta in tutta Italia e in tutto il mondo, eh, offre prodotti cashless e sistemi di pagamento eh, di qualsiasi tipologia che non siano il cash, il contante e la moneta, oltre che sistemi di telemetria. Come ogni anno eh, NIAX offre delle novità mh, sia da un punto di vista hardware che da un punto di vista di sistemi informativi e gestionali aggiornati a nuove funzionalità. Per quanto riguarda l'hardware, noi possiamo offrire, oltre al prodotto che vedete qui, che è un post Touch, che già avete visto l'anno scorso, ma che è al momento operativo e funzionante su molteplici vending machine, e quindi la possibilità di un touchscreen, di un Bluetooth e di pagare con account digitali, come avviene in questo momento in Cina con il WeChat o con l'AliPay, Offriamo anche diverse tipologie di hardware, nel senso abbiamo la versione più accattivante, più piccolina, che potremo vedere poi più in là, è un disco eh, di due centimetri di spessore. 5 di larghezza che permette di usare tutte le carte contactless, telemetria e quindi variare la tipologia di dispositivi da installare. Quindi si può utilizzare il lettore solo contactless, abbiamo la possibilità di un lettore col codice PIN, quindi in questo momento NIAX si è aggiornata con l'accettazione di pagamenti con carte di carte Bancomat o con il codice PIN. Abbiamo eh, la tecnologia per i micromarket, abbiamo la possibilità un'applicazione con una cassa dove è possibile pagare alla fine del, della spesa con il nostro POS scannerizzando i prodotti scelti nelle varie compagnie. In Italia abbiamo già eh, più di 20-30 grandi aziende che negli uffici utilizzano eh, questi micromarket e utilizzano NIAX per il pagamento della carta di credito per incrementare il conto a scalare sul proprio account del dipendente per utilizzare quindi il NIAX per il pagamento elettronico. La telemetria è anche quella sempre più innovativa, le funzionalità sono sempre maggiori, è possibile non siamo ancora accreditati per l'agenzia delle entrate ma potremo farlo a più presto perché la tecnologia c'è e i dati che forniamo sui server della NIAX contengono già tutte le informazioni richieste dall'agenzia. Eh, abbiamo delle novità anche del, non nel settore del vending ma non penso che sia adesso qui il momento di parlarne, come la colonia elettrica i chioschi per vendere altre tipologie di prodotti e di servizi ne parleremo prossimamente attraverso un altro nostro strumento che si chiama orecanews.it Giuseppe NIAX continua ad evolversi, gli strumenti continuano a crescere, ad avere caratteristiche sempre più futuristiche io direi il futuro è oggi Il futuro è oggi, sì, i pagamenti stanno andando sugli account non ci sarà la carta, ci sarà un account, ci sarà il telefonino, ci sarà il dito E fra poco, tra poco il DNA Il DNA, NIAX è sempre presente, una volta che si installa il NIAX NIAX si aggiorna da remoto e i nostri dispositivi sono già pronti per, per le nuove tecnologie. Posso dire che, come lo slogan di NIAX, NIAX è innovativo e non sarà mai obsoleto per, per i prossimi vent'anni o chissà quanto. Giuseppe, il mondo NIAX è sempre più affascinante per tutti coloro che la conoscono poco, la conoscono per nulla, la conoscono bene, ma vogliono seguirvi con continuità e quindi essere aggiornati rispetto alle ultime novità. Qual è l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto diretto con voi? Eh, l'indirizzo possono utilizzare direttamente il mio indirizzo, che è semplicissimo, il mio nome è giuseppe chiocciola-najax.com, quindi è un indirizzo semplicissimo, basta ricordare il nome. Eh, potremo uh, interloquire. interloquire, fornire tutte le informazioni e le molteplici funzionalità e dispositivi e soluzioni che NIAX offre. Fantastico, fantastico. Grazie Giuseppe, saluta a tutti loro. Arrivederci a tutti e vi aspetto in casa NAIAX. In eh. casa NIAX noi ora ci siamo ancora ma tra poco andiamo in altra casa per mostrarvi altre novità presentate qui a Venditalia 2018 ciao Giuseppe ciao a tutti